Hello. Oggi sono tornata con un video che secondo me è interessantissimo Perché parliamo di culture Nello specifico questa volta parliamo della cultura italiana in rapporto alle altre culture di cui ho esperienza Io ho vissuto due anni e mezzo in Giappone Ho molta esperienza con l'America Quindi principalmente parleremo di quattro situazioni In cui all'estero io mi sento davvero tanto italiana Ma prima lo sponsor di oggi Anna Luisa In occasione del Black Friday Anna Luisa sta facendo la campagna lo sconto più grande dell'anno se andate sul loro sito e acquistate due articoli, due prodotti il secondo ve lo scontano del 60% una buona offerta soprattutto in vista del Natale io penso che andrò e farò un po' di shopping, qualche regalo perché davvero i loro pezzi mi piacciono tantissimo e di solito fanno anche una bella figura quando li indosso in più Ana Luisa è un marchio che ha grande, grande rispetto per la natura quindi cercano di evitare gli sprechi per questo i loro pezzi sono anche spesso a edizione limitata cercano di utilizzare i materiali di riciclaggio quando possibile sono molto attenti agli sprechi anche nel packaging, sono emissioni zero quindi insomma penso che siano soldi ben spesi sia per il prodotto che ti arriva che comunque è di qualità ma anche per una questione di, di rispetto per l'ambiente che quando è possibile perché no? Questo mese io ho preso tre pezzi molto carini iniziamo dalla collanina, molto semplice con un brillantino, forma quadrata, fine elegante, sta bene praticamente su tutto, ha due misure nel senso che si può mettere un po' più scesa o un po' più su Io in questo caso la sto mettendo un po' più su Perché sto facendo il video e voglio che voi la vediate bene Il secondo pezzo che ho scelto per oggi è questo anello Che io qui ho messo sul medio Sta bene un po' dappertutto Ma a me in questo piace sul medio Perché è un po' come vedete bulky Si nota E anche questo ha questa fantasia Tipo questo pattern di brillantini alternati E poi non poteva mancare Visto che io ragazzi Non ho ancora i buchi alle orecchie E non me li sono fatti in questi mesi Il mio earcut. Fatto con questa forma un po' così sbarazzina, fresca direi Ormai anche se non ho i buchi alle orecchie ho preso così tanti orecchini di Anna Luisa fatti così Che praticamente posso quasi ogni giorno cambiare ed avere un orecchino nuovo E il bello è che la stessa cosa ha fatto mia madre e ogni volta che la beccate fuori, ogni volta che la vedete all'orecchino Per usufruire dello sconto del 60% sul secondo articolo usate il mio codice qui sotto che vi lascio in info box Vi lascio anche il link del sito così potete andarveli a vedere Vedere. e poi in caso decideste di comprare potete usare il mio codice sconto Adesso passiamo al video di oggi, facciamoci una bella chiacchierata Allora, iniziamo con il primo punto che diciamo è abbastanza prevedibile forse però alla fine uno pensa sempre che sono stereotipi, sono stereotipi ma non è vero e io invece sono qui per dirvi che nella mia esperienza questo stereotipo è proprio vero e mi ha fatto sentire davvero tanto italiana Noi italiani cuciniamo tanto noi cuciniamo tanto! Poi è ovvio che è una generalizzazione e ci sono delle famiglie in America che cucinano colazione, pranzo, cena sette giorni su sette Però nella mia esperienza, e io ho passato anche parecchio tempo all'interno di famiglie americane Quindi non è solo andiamo in giro, andiamo fuori, immagino che tu abbia cucinato a pranzo e adesso non stai cucinando a cena Cioè io ho visto quanto effettivamente si cucinasse giorno dopo giorno, settimana dopo settimana E secondo me ovviamente cambia un po' da famiglia a famiglia, ma in Italia cuciniamo di più C'è proprio un concetto diverso del prepararsi il pranzo la cena il pranzo per il giorno dopo da portare in ufficio in america specialmente se sei a casa tantissime volte invece di cucinarti effettivamente accendere i fornelli e farti un qualcosa una verdura un piatto di pasta ci si fa un panino e questo equivale magari a cucinare, o al massimo. Però questo vale come cucinare una fettina di pollo in padella. Spesso però è un panino. Per me, da italiana, il panino è quando non ho tempo. E mi capita spesso, però piuttosto, magari, mi faccio un paio di uova se non ho tempo. Mi fa ridere perché la famiglia di Brian mi vedeva, secondo me, come una cuoca impazzita. Perché io tutti i giorni, due volte al giorno, mi mettevo lì sui fornelli a cucinare qualcosa che avranno detto, ma. Che si cucina Ci avranno fatto l'abitudine Poi Però sì Secondo me non è uno stereotipo E anche in Giappone Io in realtà In Giappone Ho una visione un po' Distorta Perché io ero a Tokyo Tokyo è tipo La Milano del Giappone Ma all'ennesima potenza Quindi persone che lavorano Che sono sempre di fretta La grande metropoli Però vi posso dire Che a Tokyo Non si cucina Praticamente Ma proprio non si cucina Raro È raro Perché Uno Ti costa praticamente Quasi di più cucinare Piuttosto che andare A mangiare fuori E due eh, sprechi anche più tempo perché per cucinare ci vuole tempo. Se, se alla fine pensi, tempo lo spreco, soldi non è che ne risparmio tanti. In più, col fatto che mangiare fuori è così comune a Tokyo, riesci anche a trovare delle cose diciamo abbastanza sane, pronte per portar via. E devo dire che io a Tokyo anche mi sono un po' adagiata. Ma comunque, rispetto a tanti miei amici giapponesi, mi sono detta cavolo, cucino quasi tanto. Passiamo al punto 2, la cultura del bere in questo io mi sento super italiana sia quando vado in america sia quando vado in giappone diciamo che sono modi proprio diversi di vedere l'alcol il bere lo stare insieme bevendo in italia partiamo innanzitutto dal fatto che non c'è il tabù dell'alcol fino ai 18 anni o i 21 anni addirittura in america mentre quando ho fatto mi ricordo uno scambio culturale a boston avevo 18 anni lì ho visto proprio una difficoltà per i ragazzi 18 anni nel trovare una birra da bere O appunto il Ah wow ho trovato la birra Adesso possiamo fare questa festa Cosa che da noi a 18 anni Già ti sei ubriacato di solito eh, un sacco di volte con gli amici ma magari hai già iniziato a 14 anni quindi diciamo che da noi non c'è questo tabù e ce la viviamo in maniera molto più rilassata anche quando in famiglia i genitori ti dicono lo vuoi un bicchiere di vino quando hai 11 anni e poi te lo diluiscono con l'acqua però è proprio un concetto diverso in Giappone in realtà sono molto più rilassati non so se sono proprio come in Italia però ho visto ragazzi giovani bere non è così difficile prendere da bere se sei minorenne quindi in questo penso che il Giappone sia un po' più simile all'Italia e poi anche una volta che uno ha l'età per bere, in America a me dà l'idea che le persone quando escono per bere, loro escono per bere, tanti! Tanti ragazzi giovani hanno questa idea di divertimento proprio nell'ubriacarsi, tipo wow mi faccio il primo drink, lo bevo velocemente così mi fa tanto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, wow io bevo tanto, sono una persona spumeggiante, mi ubriaco, sono divertente e posso dire che a me questa cosa dà quasi fastidio cioè quando io esco con i miei amici e loro si ubriacano, oddio se capita una volta, se l'amico che non si ubriaca spesso e una volta si ubriaca mi diverte però se dovesse essere ogni volta che usciamo, che vogliamo andare a bere una cosa, loro si devono ubriacare o stare. a me, a me darebbe quasi fastidio perché oggettivamente le persone ubriache non sono proprio sempre divertenti e secondo me noi italiani in generale abbiamo proprio questa cultura del godersi il bicchiere di vino, anche un cocktail l'alcol deve essere una accompagnamento alla serata non deve essere la serata quindi vedo proprio questa questo approccio diverso e io sono totalmente italiana in questo per anni non ho bevuto proprio niente zero, parlo tipo di otto anni praticamente, adesso riesco a, a bermi un drink, due massimo massimo se sto facendo una serata fuori, raramente i miei amici si ubriacano fino a stare male, cosa che invece in Giappone capita spessissimo spessissimo, non è proprio uno stereotipo il fatto che i Sarariman, le persone che lavorano, gli uomini, gli impiegati usciti dal lavoro quando si vanno a fare la serata con il capo devono bere fino a stare male, cioè li vedi li vedi per strada vestiti con la giacca che stanno così buttati sul marciapiede, tanto non si ruba niente nessuno lì quindi stanno tranquilli e c'è proprio questa cultura del haha mio ubriaco, boh io ho più un approccio italiano all'alcol la terza situazione in cui mi sento davvero italiana è il fare i complimenti Non fare complimenti inteso come Ma quanto stai bene oggi, no? È come quando ti offrono una cosa e tu devi fare un po' No dai, non ti preoccupare, non c'è bisogno Ok, io so che è questa In molti direte Ma perché? È solo una formalità Perché devo fare i complimenti se una cosa io davvero la voglio o non la voglio? O perché devo ripetere le cose tre volte prima di ottenere? Lo so che molti italiani apprezzano Il modo diretto magari di un americano Tipo, lo vuoi un biscotto? Il pacchetto è chiuso L'americano se lo vuole ti dice di sì Se non lo vuole ti dice di no <ride> Subito L'italiano invece vede il pacchetto chiuso E dice all'inizio Ma no, non ti preoccupare Senza che lo apri E l'altro italiano deve dire Ma no problema, dai su che ci vuole Pss, e te l'apro, prendi prendi prendi ah non dovevi, e prendi il biscotto sono tutte formalità ma a me piacciono, cioè mi ci ritrovo tanto, io sono tanto così penso che sia proprio dentro di me, messo dalla mia cultura, dai te lo, te lo cucino un piatto di pasta, che ci metto no ti preoccupare adesso, esco, mi prendo un pezzetto di pizza e eh dai, te lo cucino! A me piace e mi sembra che, infatti, ogni tanto mi, mi, mi arrabbiavo perché mi sembrava quasi maleducazione accettare un'offerta alla prima botta. Dico: ma come? Ma ammetti che quella persona non vuole davvero offrirti quella cosa, ma lo fa per essere gentile. Per un americano spesso questa cosa è inconcepibile e capisco perché è inconcepibile. Però io mi ritrovo molto in questa italianità e devo dire che questa cosa è anche condivisa con il Giappone. Il i giapponesi lo fanno, fanno come noi italiani, li devi un po' leggere. Poi però una volta che ovviamente tu sei nel flow, se tu riesci a leggere gli indizi, riesci anche a comportarti di conseguenza in maniera appropriata alla situazione. Per alcune culture penso che sia davvero confusing. Ma che vogliono? Me la vogliono da sta cosa o No. L'ultimo ambito in cui mi sento molto, molto, molto italiana è il modo di socializzare. Cosa facciamo? Come ci comportiamo quando usciamo? Spesso gli italiani, non so se voi ve ne siete resi conto, ma spesso noi quando usciamo, che sia un pranzo fuori o una cena ovviamente, che sia un picnic, che sia una festa, spesso ci ritroviamo in cerchio e parliamo noi parliamo, parliamo, parliamo parliamo, parliamo, non facciamo tanto eh, sì magari c'è un drink due drink, mille parole una pizza, 10.000 ore di discorsi, ti siedi su un muretto e parli e quattro sigarette, non fumo però capito cosa voglio dire? Noi parliamo, anche se non facciamo tantissimo che a noi può sembrare una cosa normale ma io ho visto nel confronto con l'America che non è tanto normale dappertutto l'americano è un po' più dinamico in genere nel socializzare, andiamo da una parte, mangiamo un pochino e chiacchieriamo poi io mi sposto e vado a vedere un pochino della partita che sta in televisione, poi io mi sposto e vado a giocare a un gioco, che ne so in giardino, poi mi sposto e mi rimango una cosina, è più dinamico andiamo fuori in un locale adesso giochiamo a freccette, adesso faccio un drink perché non ci spostiamo al bowling? ah abbiamo fatto una partita, due partite bene, ritorniamo al ping pong, oh uh, se è fatto tardi, andiamo, ciao! Noi siamo molto più lenti e molto più chiacchieroni in generale, però a me piace, a me piace parlare! E tra l'altro spendi anche di meno, beh, vogliamo dirlo? Facciamo la tavola rotonda e siamo quattro ore seduti a parlare, oh eh... Ragazzi, cosa ne pensate? Io ho selezionato questi quattro aspetti perché secondo me questi quattro aspetti rispecchiano un po' in generale la cultura italiana e io mi sento italiana ogni volta che faccio caso a queste cose. Voi vi ci ritrovate? Che pensate? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, iscrivetevi al mio canale e non vi scordate di guardare il sito di Anna Luisa, lascio il link qui sotto, usate il mio codice, 60% di sconto sul secondo pezzo. Grazie ancora, ci vediamo la prossima volta. Ciao!